Allora, eh, come dicevamo, l'obiettivo di oggi è quello di esercitarci un pochino con le liste, ma soprattutto con le tabelle che abbiamo introdotto diciamo così, rapidamente ieri, eh, facendo un esercizio in cui potremo vedere diciamo, un po' di operazioni classiche che si possono fare con queste tabelle. No? Quindi faremo un giro un po' lungo eh, per praticarci con questa struttura dati. Eh, il testo dell'esercizio l'avevamo già visto. no? Ci chiede di risolvere un programma che permette di supportare un utente nella risoluzione di un QC puzzle, no? il quale il QC puzzle è costituito da una griglia rettangolare n per m, quindi con n righe e m colonne, eh, in cui ciascu in, in ciascuna cella è presente una lettera alfabetica. Quindi, nel caso di una griglia 4x5, 4x5 vuol dire 4 righe e 5 colonne, quindi qui abbiamo 4 righe, ciascuna con 5 colonne e 5 lettere in ciascuna. E questo è un esempio no, di una griglia che potremmo trovarci da risolvere. Ehm, nel crucipuzzle eh, l'utente in questo caso inserisce il contenuto della griglia una riga per volta, operazione molto noiosa, però qualcuno deve inserirle questi dati qua. Ehm, e poi una volta inserita la griglia l'utente può cercare di risolverla. risolverla, nel senso di trovare all'interno della griglia delle parole, no? Ehm, che si, possono, che, che si possono costruire, diciamo così, spostandosi sulla griglia in una delle otto direzioni possibili. Quindi otto direzioni sono, ad esempio, partendo da questa R, posso spostarmi verso destra, sulla I, posso spostarmi verso il basso, sulla O, posso spostarmi verso l'alto, sulla C, verso sinistra, sulla D, oppure le altre, le altre direzioni sono quelle diagonali, quindi da R posso andare su questa D, da questa R posso andare su questa B, su questa O o su questa N no? quindi rispetto alla posizione riga colonna posso spostarmi sulle caselle il cui numero di riga sia più o meno 1 rispetto al numero di partenza alla cella di partenza e il cui numero di colonne sia più o meno 1 no? rispetto alla posizione di partenza ehm, fatto questo quindi eh, l'utente inserisce una parola e la, se la parola fosse No, ad esempio no, no. Allora il programma dovrebbe dirmi guarda che no c'è, puoi trovarla qui, ad esempio, partendo da questa posizione, andando a destra. Oppure puoi trovarla così, partendo da questa posizione e andando verso sinistra. In questo caso la parola no compare due volte. Eh? Oppure la parola, come dice l'esempio qua sotto, la parola lode, c'è una L, riga 3, colonna. 4, quindi quarta riga, quinta, ehm, 0, 1, 2, 3, quarta riga, riga numero 3 e colonna 0, 1, 2, 3, 4, quinta colonna, 0, 1, 2, 3, 0, 5, no scusa, eh, quarta colonna, quarta riga, quarta colonna, quindi coordinate 3, 3, poi ho questa posizione che è in terza riga, terza colonna, c'è cioè una O, poi una D e poi ho una E. Quindi in questo caso la parola lode esiste, è presente, partendo da questa casella e andando in direzione in alto a sinistra. Mm? Quindi abbiamo queste otto direzioni possibili. Eh, e niente, il programma semplicemente ci chiederà delle parole, noi dovremo inserire queste parole ripetutamente e ci dirà ogni volta questa c'è oppure non c'è all'interno della griglia. Mm? Ovviamente dobbiamo fare attenzione quando navighiamo la, la griglia che questa ha un limite, quindi eh, devo... Eh, fermarmi nella ricerca ai bordi della matrice, ma questo lo vediamo, okay? Allora, come possiamo impostare questo esercizio? Allora, creiamoci un file Python, chiamiamolo CruciPuzzle, eh, e eh, quindi risoluzione esercizio CruciPuzzle. Proviamo a immaginarci eh, la, la struttura, io ci ragiono a, provo, provo a ragionare in modalità top down, no? Prima proviamo a immaginarci il programma nel suo complesso eh, e poi sviluppiamo le varie funzioni che ci servono. Okay? Quindi parto da un main, ipotizzando di avere tutte le funzioni che mi servono, e dico che cosa dovrà fare il programma? Beh, prima di tutto dovrà leggere la griglia di lettere, chiedere all'utente di inserire la griglia di lettere. Allora, questo vuol dire che noi possiamo avere una, ehm, una variabile, possiamo chiamarla griglia, mh? Eh, che chiediamo no, di leggere, chiediamo che, legge, eh, che, che venga letta dall'utente, quindi leggi griglia. No? Ipotizziamo di avere una funzione leggi griglia che, che poi leggerà effettivamente questa griglia dall'utente. Questa te la scriverò dopo, posso cominciare a scrivere, mettere un segnaposto, una funzione che per ora non fa nulla, no? scrivo l'istruzione pass che non fa nulla per dire, ma così sintaticamente non mi dà errore. Quindi in questo caso eh, la prima cosa che fa il programma principale è leggere la, la, la griglia dall'utente e questa griglia sarà una matrice con n righe e m colonne dove la dimensione di questa matrice lo deciderà l'utente, no? il programma principale non lo sa, non lo può sapere fino a quando l'utente non inserisce i dati. Quindi questa qua è la fase di inserimento dati da parte dell'utente. E poi ho una fase in cui, di gioco vero e proprio in cui l'utente inserisce una parola e io devo verificare se c'è se questa parola effettivamente è presente quindi eh, io a questo punto avrò un semplice loop parola uguale input di parola chiedo all'utente una parola magari la converto in maiuscola perché uguale parola.upper così non ho problemi tra maiuscole e minuscole e verifico se questa parola è presente nella griglia quindi potrò avere una funzione che mi dice se ho trovato la parola eh, una funzione cerca parola che cerca se questa parola è presente nella griglia poi se è trovata allora potrò stampare trovata ad esempio altrimenti stamperò parola non esistente, non esistenti e poi ripeto, permette all'utente di ripetere quindi in realtà tutta questa parte qua la potrò mettere un bel ciclo while che si ripete finché l'utente inserisce qualche cosa Okay? Eh, quindi questa cosa qua, diciamo che ripetiamo la lettura del dato alla fine in modo che tutto questo possa essere messo in un while while, parola, diverso da vuo, stringa vuota così eh? questa potrebbe essere la struttura generale del programma dove ovviamente avrò bisogno di anche questa funzione cerca parola che mi dice c'è, non c'è la parola cercata all'interno della griglia quindi definirò un'altra funzione cerca parola che riceverà due parametri uno è la parola da cercare ovviamente e l'altro è la griglia nell'interno della quale cercarla e per ora questa funzione non fa nulla no? diciamo return false una funzione che per ora ritorna falso perché non sappiamo ancora cosa fare Ok? Allora, il main c'è già, no? Se io volessi potrei già eseguire questo programma, lui mi, ah scusate, non fa nulla perché non ho chiamato il main, Main. potrei eseguire questo programma e lui mi chiederebbe, non mi chiede la griglia perché non ho ancora scritto quel codice, è una parola che io posso scrivere abc, qualunque parola io scriva ovviamente mi dice che non è esistente, però quando batto invio il processo termina, no? quindi il main ce l'ho già, non mi rimane che scrivere le funzioni che servono al main e che costruiscono innanzitutto questa, la prima funzione è questa leggigriglia no? che deve costruire, eh, leggere dall'utente, andiamo a, a controllare il testo, dice ehm, in una prima fase l'utente inserisce il contenuto della griglia una riga per volta, terminando con una riga vuota. Quindi dobbiamo dentro questa funzione, eh, mettiamo un commento di descrizione della funzione stessa, eh, permette o chiede all'utente di inserire una griglia di lettere una riga per volta terminando con una riga vuota e cosa restituisce questa funzione? questa funzione restituisce eh, una tabella lista di liste contenente le cui celle contengono le singole lettere inserite, cioè quello che sto cercando di fare, eh, diciamo così, una versione di questa funzione potrebbe creare una struttura dati di questo genere, eh, se io avessi una matrice 2x2 o di 2x3 No? x, y, z, virgola, a, b, c. Questa è una costante, l'ho messa lì come esempio. Adesso dobbiamo sostituirla con degli input, no? Però per vedere se funziona. Io ho questa funzione, potrebbe restituire, questa variabile griglia restituisce, la lista che abbiamo appena creato questa nel programma main dopo che ho fatto leggi griglia potrei per verifica fare una print di questa griglia e vediamo cosa salta fuori cioè oh, sto per gradi trasformando questa funzione da una funzione che non fa nulla a una funzione fa, che fa ciò che doveva fare però in ogni grado cerco di capire cosa sto facendo. In questo caso ho costruito una tabella di due righe per, due, per tre colonne, costante con delle lettere inventate. Se faccio run del programma vedrò che in quella print che viene fatta dal main effettivamente questa lista di liste è stata costruita ed è disponibile al main. Ciò non toglie che ovviamente quando scrivo una parola qua sotto mi continuerà a dirmi non esistente perché la funzione di ricerca non l'abbiamo ancora fatta. Va bene. Okay, quindi questo è il tipo di struttura dati che stiamo cercando di eh, costruire dentro questa funzione e poi più tardi utilizzare come ricerca. Se vogliamo possiamo metterci un bel breakpoint qua per vedere meglio che cosa succede. Eh, così ci è andato? Passiamo in modalità debug. Ho messo il breakpoint qui per vedere la struttura dati griglia come vi viene presentata. Vedete che la griglia è una lista di due. Qua sotto, lista di due di due, due righe, purtroppo qua non si può ingrandire il carattere, di due elementi che corrispondono alle due righe. Ciascuna delle due righe a sua volta è una lista di tre elementi che corrispondono alle tre colonne, e questa lista di tre elementi avrà questi tre elementi, i quali, ciascuno dei quali a sua volta è una stringa di un carattere solo, una stringa di lunghezza 1: x, Y, Z. Quindi abbiamo la tabella che è fatta di righe, due righe, ciascuna riga è fatta di colonne, tre colonne, ciascuna colonna è fatta di una, un carattere, una stringa di un carattere, e qui la stessa cosa, Se la allarghiamo tutta la struttura e viene fatta così a tre livelli annidata, la tabella, la riga, la colonna, l'elemento, questa è la struttura dati che vogliamo creare, adesso l'abbiamo creata in modo costante, dobbiamo fare in modo che invece venga letta dall'utente venga letta direttamente dall'input dell'utente allora stoppiamo il programma andiamo a modificare questo ehm, questo qui lo commentiamo allora cosa deve fare l'utente? deve inserire tante righe quindi partirà che ne so da un input in cui chiedo inserisci riga E lui metterà una prima riga, che ne so, ad esempio, mi mette x, y, z. Mi inserisce come un unica stringa. Ogni volta che lui mi inserisce una riga, io devo eh, costruire una lista. L'utente inserisce x, y, z che è sotto forma di stringa. Io devo trasformare questo x, y, z in una lista che contenga x, poi y, poi z. Questa lista la vado poi a inserire dentro la tabella. Quindi devo fare una serie di passaggi. Questa tabella ovviamente la dovrò inizializzare come una griglia vuota. Okay. Inizialmente la griglia è vuota. Poi costruirò una per una le sue righe e una volta che ho creato una riga, la aggiungo alla griglia. Mm? Eh, scusate, non, non fatemela chiamare riga, se non mi confondo, fatemela chiamare lettere. Le lettere sono la stringa che l'utente ha inserito. Okay? Allora, cosa dovrò fare una volta che l'utente ha inserito queste lettere? Devo convertire le lettere in riga. Quindi riga uguale eh, una lista fatta dalle, dai singoli caratteri di lettere, cioè ad esempio questa qui, l'ho scritto in italiano, poi ehm, queste frecce qui, sono impazzito, e una volta che ho costruito questa variabile che otterrò trasformando la stringa in una lista, posso aggiungere la riga alla griglia. Ops, cosa ho fatto. Bravo. Quindi, sto prendendo, cosa fa questa append? Prende una griglia che prima era vuota, gli appendo queste questa, eh, lista come primo elemento della lista e quindi cosa otterrò sarà una lista che contiene un elemento e questo elemento a sua volta è questa lista quindi ot avrò ottenuto una tabella di una riga e tre colonne con questa operazione di append ok? quindi parto dalla tabella vuota mi costruisco una lista che, con, che eh, rappresenti, che contenga gli elementi di una singola riga e poi con l'operazione di append aggiungo alla tabella principale la lista che contiene gli elementi. Attenzione che qua ci sono due parentesi quadri, è, è molto diverso questa scrittura che è una lista di tre elementi da questa scrittura che è una lista di un elemento il quale a sua volta è una lista. Ok? E allora, se riesco a fare questo, mi basterà ripetere in un ciclo questa operazione qua, in cui ogni volta leggerò dall'utente delle lettere e costruirò la riga della tabella corrispondente alle lettere precedenti e così via. No? Quindi sarà abbastanza facile, basta ripetere questa cosa, tante volte quante sono le righe. Come faccio a costruire, quindi sotto domanda, come faccio a costruire una lista partendo dalle lettere di una stringa? Beh, non c'è nulla di difficile, commentiamo un attimo questa cosa, partirò da una riga vuota volendo e poi ci aggiungo uno per uno i singoli caratteri delle lettere, quindi for ch in lettere, eh, riga.append ch di... Quindi prendo una lista vuota, itero sulle singole lettere della, eh, della stringa d'ingresso, a, a ciascuna lettera verrà aggiunta come un singolo nuovo eh, elemento all'interno della lista riga. Okay. magari eh, fatemi solo mettere un upper anche qua lo facciamo una volta per tutte così non ci lettere, lettere punto upper. quindi per costruire una lista fatta dei singoli caratteri di lettere, posso farlo con questo semplice ciclo. Oppure, ieri abbiamo imparato le comprehension, questo è il tipico caso di un ciclo per costruire una lista che potrei scrivere semplicemente come comprehension. La riga è una lista i cui elementi sono i caratteri, eh, che ottengo iterando dentro la stringa lettere. Um, nella chat Rebecca ci scrive se faccio inserire dall'utente le lettere separate da una virgola potrei utilizzare la funzione split per creare la lista della singola riga, sì, sì, è anche possibile. Mm. Però io lo volevo fare semplice per l'utente senza fargli inserire le virgole quindi queste sono le tre righe con l'append e questa è la singola istruzione che crea la stessa cosa come comprehension in realtà eh, possiamo anche vederle nel, eh, nella console di python se io creassi le lettere, la stringa xyz okay, cosa faccio se scrivo una comprehension di questo genere ch for ch in lettere mi dà una lista fatta appunto di x, y, z. Quindi questo ciclo for, viene, ripete il ch per ciascuno, usa la stringa, questo l'avevamo già fatto, no? iterare su una stringa carattere per carattere. La stringa a sua volta è una sequenza, così come è una lista, posso iterarci sopra. Quando itero su una lista, mi darà uno per volta i suoi elementi, qualunque essi siano anche complessi. Quando itero su una stringa, mi darà ogni volta ogni iterazione il singolo carattere. In realtà c'è anche un'altra forma, ancora più breve, eh, di costruire una lista a partire da una stringa, usando eh, la funzione list che crea una lista, quindi così quando creo una lista a partire da un'altra lista, la, la funzione list mi crea la lista nuova prendendo gli elementi della lista esistente, lo posso fare anche passandogli una stringa, e in questo caso i singoli caratteri della stringa verranno presi come, se, come gli elementi, no? i singoli elementi della lista. Quindi questo è l'altro modo no? di spacchettare una stringa in una lista, un carattere per volta. Quindi potrei anche scrivere riga uguale list di lettere. Questi tre modi, 1, 2 e 3, sono del tutto equivalenti. Alla fine ottengo la stessa cosa, questa qui. Um, quale vogliamo lasciare, gli altri le commentiamo possiamo lasciare l'ultima che è la più breve ma sono tutti assolutamente no? uh, validi e assolutamente equivalenti a questo punto ho ottenuto questa famosa lista x, y, z e la possiamo appendere alla lista creando una lista, a questo punto una griglia con una riga tutto questo che faccio? lo ripeto lo ripeto perché è la seconda riga, la terza riga, la quarta riga e così via quindi mi dovrò fare un, mettere tutto questo dentro un ciclo while quindi qui ho la lettura delle lettere uh, while lettere diverso da vuoto ripeti queste operazioni che poi alla fine sono due istruzioni e poi, ripeti la lettura della prossima riga, prima di ricominciare dall'iterazione successiva. Così. Proviamo un po', vediamo cosa fa. A questo punto inserisci riga, sono bloccato qua, questa input, metto XYZ e un'altra riga ABC, volutamente lo inserite minuscole. Poi se batto invio a vuoto, questa volta deve fermarsi, esce e questo è ciò che stampa il main che ha ricevuto questo valore di ritorno. Ok, quindi questo è costruita correttamente questa tabella di due righe e tre colonne, okay. usando questa sintassi, cioè una riga, le lettere di una riga una per volta, una riga per volta e quando batto invio eh, termino l'inserimento. Adesso dovrei fare ancora un po' di attenzione al fatto che l'utente il fatto che l'utente eh, inserisca tutte le righe della stessa lunghezza cioè provo a farvelo vedere se io avessi un utente che inserisce abcdf e poi la riga successiva xy eh, il programma lo farebbe comunque perché per il momento, per il momento non, non c'è eh, nessun vincolo ok? il programma non fa nessun controllo e quindi avrei una tabella che è un po' sbilanciata, cioè non è, non è, questa non sarebbe, è una lista di liste sì, ma non, una, non la posso chiamare tabella perché non ho un numero di colonne costante, quindi volendo potremmo aggiungere qualche controllo in più sulla lunghezza di queste eh, lettere che vengono inserite dall'utente che siano tutte della stessa lunghezza, altrimenti eh, devo segnalare un errore all'utente. Uh, questo magari lo, lo aggiungiamo in un secondo momento prima facciamolo funzionare e poi aggiungiamo i controlli segniamocelo solo me lo metto qua come commento to do uh, controlla che le colonne abbiano tutte la stessa lunghezza ok um, allora c'è un, una richiesta nella chat di mandare il programma scritto fino adesso, ve lo mando subito, e, e poi c'è l'altra richiesta che dice non ho capito perché non serve mettere il parametro nella funzione. Allora, se stiamo parlando, se ho capito bene la domanda, stiamo parlando della funzione leggi griglia, questa non ha nessun parametro perché non ne ha bisogno, il suo scopo è quello di leggere la griglia dell'utente e di quali informazioni di quali dati ha bisogno questa funzione per poter fare il suo scopo ha bisogno che il main gli passi qualche informazione no, semplicemente fa il suo lavoro e restituirà come da contratto return una tabella una lista di list di parametri non, non, ne, ha, non ne ha nessuno no? in questo momento e quindi non ha bisogno di, di nulla eh, Andrea mi chiede perché to do è saltato fuori in un colore diverso Beh, questo è l'editor che mi evidenzia to do se vogliamo è un, diciamo, un codice intorno un codice interno no? eh, che semplicemente viene evidenziato e il eh, a volte me lo fa anche vedere no non è vero eh, semplicemente me lo coloro in modo diverso così me, me lo ricordo no? mi ricordo che questo non è un commento eh, ma è una eh, diciamo così una, una dimenticanza oppure un, un appunto che faccio per me stesso Quindi è un, dal punto di vista del python è un commento come tutti gli altri pycharm me lo colora in modo diverso per aiutarmi no? quindi, proprio perché se scrivessi to do con lo spazio probabilmente non me lo fa quindi è proprio solo una convenzione interna diciamo così dei programmatori hm? che pycharm riconosce eh, ok allora, l'idea è che la parte, a parte questo controllo qua, che per il momento non facciamo perché vogliamo andare avanti, la parte di inserimento della tabella no, mi sembra corretta. Adesso la cosa che è un pochino brutta è che poi lui me lo stampi in questo formato. Allora, magari anziché stampare in questo formato, se poi l'utente, capite, che doveva cercare le letterine per trovare le parole al suo interno, eh, è particolarmente scomodo. Ok? E allora, tanto vale ehm, magari fa farsi una funzioncina che stampi la tabella in modo ordinato. Non ci avevamo pensato prima, pensavamo di cavarcela nel main con una semplice print, ma abbiamo visto che la print non è il massimo dal punto di vista estetico. Allora, nulla ci vieta di, ops, di farci una funzioncina stampa griglia che la stampa in modo ordinato. Adesso questa funzione stampa griglia ovviamente avrà bisogno del valore della griglia, della variabile, della matrice che deve stampare. Okay? Quindi ci possiamo andare a definire questa funzione, stampa griglia. Io ho usato anche qua uno scorciatoia di, di PyCharm. Come vedete, se chiamo una funzione che non esiste ancora, devo definirla, no? Allora. Eh, qui mi dà già la, la scorciatoia che mi dice creami questa funzione se ci clicco sopra mi crea già il def della funzione già mettendogli il parametro e già mettendogli il passo in modo da non avere questi errori di sintassi no, quindi per carità ho risparmiato mezzo secondo um, ok la stampa della griglia beh, me la mette davanti al main, che a me non piace, me la sposto sotto se non vi, se non vi crea problemi, perché è una funzione poco importante, la mettiamo in fondo e non come prima. Eh, allora a questo punto dovrò stampare, beh, la cosa più semplice è stampare la matrice una riga per volta con un po' di spazi, un po' di allineamenti, no? e quindi dobbiamo andare a vedere eh, for... Allora, come possiamo stampare il contenuto di una matrice? Possiamo lavorare per righe e colonne, quindi riga in range numero di righe, poi for c in range numero di colonne e poi posso stampare griglia. Di riga, colonna, poi la formattiamo, la allineiamo, eccetera. Però per ora concentriamoci sul ciclo. Questo è un modo hm? dove eh, ho un ciclo esterno sulle righe, R sta per riga, un ciclo interno sulle colonne, C sta per colonna, e semplicemente devo definire il indici di questo ciclo sono gli indici di riga e gli indici di colonna. Ok? E devo definire semplicemente. Come fare a scoprire il numero di righe della tabella e il numero di colonne della tabella, visto che è un'informazione che, che non ho, beh, l'abbiamo già visto ieri, il numero di righe, altro non è che è la lunghezza della lista esterna, la lista griglia che è fatta di tante righe, e quante righe ci sono è il numero di elementi di questa lista esterna e il numero di colonne è invece il numero di elementi di una qualunque delle liste interne che se tutto va bene hanno tutti la stessa lunghezza e quindi posso fare la lunghezza della, che ne so, della prima riga che mi dà il numero di colonne in questo caso poi posso stampare appunto ciascuna griglia le metto tutte sulla ciascuna casella le metto sulla stessa riga separate magari da uno spazio e poi mi ricordo di andare a capo tra una riga e l'altra quindi alla fine del ciclo sulle colonne devo andare a capo per passare alla riga successiva Ok? questo è il modo più semplice no? di stampare il contenuto di una tabella vediamo se funziona XYZ abc, qw, e, invio, beh, questa è la print che avevamo lasciato da prima, questa è la tabella che mi viene stampata dalla mia funzione. Ovviamente stiamo dando per scontato, rispondo a Andrea che mi ha scritto nella chat, stiamo dando per scontato che l'utente inserisca delle lettere, no? Perché è quello che vogliamo cercare, se poi l'utente va a inserirmi dei numeri, dei, punti, dei segni di punteggiatura o altro, è chiaro che il programma non funziona. quindi controlli da fare sull'input sono sempre infiniti no? possiamo lasciarli come sempre per una seconda fase ehm, volevo però farvi vedere anche un altro modo in cui posso stampare questa griglia perché qui ho fatto un ciclo sugli indici okay? però posso anche fare un, un ciclo sui valori della tabella allora cosa succederebbe se io facessi un for R in griglia cosa vorrebbe dire? Beh, griglia abbiamo detto che è una lista, una lista di liste, no? Quindi quando itero sulla griglia, i singoli elementi su cui itero sono che cosa? Sono le singole liste di cui questa è composta. Quindi non la chiamo R perché R prima era un indice, la posso proprio chiamare riga. Cioè, a ciascuna iterazione riga è la lista che corrisponde agli elementi di una riga, e a questo punto riga è, che è? è una lista, e allora posso iterare sui valori presenti in quella lista, che sono, che cosa? Io so che sono caratteri, Quindi CH sono gli elementi della lista interna, cioè le colonne, i valori, no? E quindi a questo punto posso semplicemente stampare questo CH, poi con la stessa cortezza di andare a capo, eccetera. Quindi posso iterare su una tabella per indice, con range, oppure per valore. Ovviamente quando itero per valore eh, non so più quali sono gli indici, ovviamente, ma questa è già una cosa che sapevamo da quando facevamo le liste, è più, è più semplice, quando devo semplice, quando mi serve semplicemente il valore, ricordiamoci attenzione solo che questa variabile riga non è un indice ma è a sua volta una lista, proprio per questo essendo una lista ci posso iterare sopra, e quindi se. Inseriamo, riproviamo a inserirla. Dovrebbe, dovrebbe capitare la stessa cosa: ABC, DF, GHI, invio. Eh, stupido. Ho dimenticato di chiamare la funzione print. Quindi ABC, DF GHI invio. Ok, questa è la prima volta me l'ha stampata la prima volta col ciclo for range. Qui me l'ha stampato una seconda volta col ciclo for value, non for in. È la stessa cosa ovviamente, no? Quindi dipende se l'operazione che dobbiamo fare sulle singole caselle richiede che io conosca il numero di riga e il numero di colonna, allora userò questa forma. Se non me ne frega niente di conoscere il numero di riga e di colonna, ma semplicemente il valore, eh, userò questa forma. Se mi servono entrambe... Eh... Ricordiamoci che esiste enumerate che possiamo usare esattamente anche qua come usavamo sulle liste semplici. Adesso ne commento una delle due per, per non avere no, la stampa doppia. Ok, a questo punto eh, ci abbiamo girato intorno ma dobbiamo arrivare a cerca parola. No? Perché finora tutto il resto c'è, ci manca solamente più il metodo cerca parola che data una parola e una griglia mi deve dire se questa parola è presente o no all'interno della griglia quindi mi ritornerà un valore che è vero o falso sulla base del quale io stamperò se esiste oppure non esiste okay? eh, visto che poi dal punto di vista pratico noi dovremo tante volte inserire una griglia che però non sia ABC ma sia una griglia un pochino più sensata, ad esempio quella dell'esempio no? Allora, proprio per comodità mia, io inserisco adesso quella dell'esempio, che era EBCDE, Scusate, posso vedere qua. ABCD poi FDR IJ poi K o, o, N, o. e poi T, Q, R, L, T. Invio e semplicemente uso il fatto che qui avevo fatto questa print ok? per andare a modificare la funzione per comodità mia la funzione leggi griglia eh, dicendo semplicemente return di questa cosa qua cioè tutta questa funzione leggi griglia Fa, dove, funziona, abbiamo visto che funziona, però immaginate di dover provare, provare 100 volte questo programma eh, per, con la funzione di ricerca. E ogni volta dovremo, come prima cosa, inserire una matrice 5x4 e eh, non ci passa più. La maggior parte del tempo la spendiamo a inserire la matrice, poi magari sbagliamo, mm. dobbiamo rifarla. Eccetera. Allora, eh, sostituiamo no, questa funzione leggi, griglia con eh, una funzionalità. Come si dice in gergo, uno stub. C'è cioè una funzione finta che restituisce un valore fittizio ma ragionevole. Non fa il lavoro vero, però fa un surrogato del lavoro. No? Cioè ci mettiamo un sostituto al suo posto e ci permette di andare a lavorare, di concentrarci su altre parti del programma. Mentre questa parte qua del programma ehm, è già fatta e la, ri la riattiverò dopo, basterà commentare questa istruzione. Ehm ma nel frattempo in realtà anche questa funzione qui quando avevamo scritto cerca parola return false era a sua volta uno stub Cioè una funzione che se, esiste, l'ho definita ma non fa, un lavoro, non fa il lavoro vero ritorna un valore fittizio ma questo valore fittizio mi è servito per poter cominciare a testare il programma adesso mi concentro su questa parola quindi diciamo così, creo degli stub per altre funzioni che non mi rompano le scatole e mi concentro su questa eh, parola qua quando eh, la cerca parola sarà completata, devo ricordarmi, vado a cancellare questa istruzione, a commentarla, e quindi il programma sarà completo. Mm. Um, ok, quindi vediamo un attimo se questo funziona, proviamo a inserire una parola vuota, dovrebbe già partire direttamente conoscendo questa matrice, senza chiedermi di inserirla ogni volta. Ok? A, punto, a questo punto posso anche cancellare questa print, tanto non mi serve più e mi rimane solamente più la griglia pulita. Ho usato questa print come una scorciatoia per fare copia e incolla di, di quella struttura. Eh, Caterina mi chiede come faccio a commentare più righe in un colpo solo. Eh, un, abbiamo scoperto che è un problema, nel senso che la combinazione di tasti per commentare più righe è control eh, slash quindi prendo un control e il tasto slash però eh, ci siamo accorti, già con altri vostri compagni, che sulla tastiera italiana questa combinazione qua non funziona perché lo slash è sul 6, eh, mi sembra. E allora, per far venire lo slash, dovresti fare shift 6 e se ci aggiungi il control, lui fa una funzione diversa che è quella di mettere un. Eh, su 6 o su 7, se non ricordo perché la tastiera inglese è davanti, la tastiera americana è davanti. È quella di mettere una sorta di segnalibro. Cioè, PyCharm ci permette di mettere vari segnalibri per ricordarci le posizioni del codice e poi poterci tornare con shift CTRL e un numero però questo purtroppo impedisce l'utilizzo di questa funzione CTRL, slash si può fare andando a modificare le scorciatoie di tastiera nelle impostazioni di PyCharm quindi se andate qua dentro nei settings e andate a vedere le, le scorciatoie di tastiera i keyword shortcut lo dovete ridefinire con qualche altra combinazione di tasti non siamo riusciti a trovare quando, avevo trovato, quando ci avevo provato con i vostri compagni una combinazione di tasti che sulla tastiera italiana funzionasse per fare questa operazione qua a blocco. Mm. Ah sì, se voi avete al ah, blocco numerico oppure un computer che abbia il tastierino numerico separato, no? quindi il tastierino con co i numeri da parte qua, allora potete usare lo slash che c'è qua e dovrebbe funzionare, mm. eh, però un, po un pochino macchinoso, no? infatti io tutte le volte che compro un computer mi... Mi accerto di poterlo acquistare con la tastiera con layout eh, americano, eh, che non mi crea questi problemi di parentesi graffe, di apici eh, eh, o di combinazione di tasti. Mm. Poi un giorno quando ho tempo vi insegno come fare anche gli accenti italiani sulle tastiere americane, che in realtà è più, è più facile che non con la tastiera italiana. Mm. Quindi purtroppo non c'è una soluzione molto comoda. Allora, cerca parola. Cerca parola riceve che cosa? Parola che è una stringa e griglia che è una tabella. Proviamo a scriverlo, no? Documentiamo questa funzione, prima convinciamoci di essere, di essere sicuri no? di sapere che cosa deve fare. Quindi cerca, eh, stabilisce o analizza la griglia e stabilisce se la parola ricevuta è presente nella griglia. Eh, diciamo così, muovendosi nelle otto direzioni possibili. Quindi come parametro riceve la parola da ricercare come grig... il secondo parametro, la griglia è la tabella contenente le lettere del Cruciplasol. E restituirà true se la parola è presente, è stata trovata, false se non, se non è presente. Ok? Allora, qui eravamo stati conservativi e abbiamo detto ritorna falso, adesso dobbiamo fare la ricerca vera e propria. Allora, pensiamo alla famosa parola lode, no? che era nell'esempio. Come faccio a scoprire, prima ci ragiono a mano, a scoprire se la parola lode è presente in, questo, in questa tabella? Beh, io direi che posso, dovrei provarle tutte. Provo tutte le posizioni di partenza, ok? Partendo da questa casella, posso creare la parola lode? No perché inizia con una E e l'Ode inizia con una L, fine. Partendo da questa casella, no, partendo da questa casella, no, partendo da questa casella, no. Quindi, innanzitutto, io so che la parola l'Ode inizia con la lettera L, e quindi tutte le caselle che non sono una L non mi interessano. Da lì non potrò costruire la parola. E in questo caso sono fortunato perché di L ne ho una sola. Quindi l'unico controllo che devo fare è partendo da questa casella. potenzialmente trovo la parola perché la prima lettera c'è, è giusta se ci fossero più L nella, ad esempio se cercassi una parola che inizia con D ho due D nella tabella e quindi devo provare a cercare la prima e se non la trovo cerco dalla seconda ok, ma noi eravamo cercando l'Ote allora eh, io so che la prima lettera c'è allora provo a vedere, la seconda lettera della parola che sto cercando, la O, è raggiungibile in una delle otto direzioni? Allora proviamo a vedere, quali sono le otto direzioni? Verso destra, verso destra c'è una T, no, quindi verso destra non trovo nulla. Verso il basso, verso il basso non c'è niente, quindi verso il basso non trovo nulla. Verso l'alto, verso l'alto dopo la L c'è una N, la N non è una O e quindi non trovo nulla. Verso sinistra, c'è una R, non trovo nulla, verso in alto a destra, verso in alto a destra la prima lettera c'è, la seconda lettera c'è, però purtroppo mi manca ancora la terza e la quarta lettera e non ci sono perché sono uscito fuori dalla tabella, e quindi anche di qua non ci sarà. Verso in alto a sinistra, in alto a sinistra la prima lettera c'è, la seconda lettera c corrisponde, la terza lettera C corrisponde, la quarta lettera C corrisponde. Ho finito le lettere che dovevo trovare e quindi ho trovato la soluzione. In realtà potrei ancora cercare in basso a destra e in basso a sinistra, che sono le altre due direzioni, ma mi fermerei subito perché sono già sull'ultima riga, quindi in basso a questa non c'è nulla. Allora, io qui mi sto facendo l'idea che devo strutturare la ricerca su due passaggi. Il primo passaggio è trovare se c'è la lettera iniziale all'interno della griglia. Se c'è, e tutte le volte in cui c'è, perché magari c'è più volte, devo partire da quella lettera iniziale e muovermi nelle otto direzioni, prima proprio verso destra, poi verso l'alto, poi verso sinistra, poi verso il basso, poi in diagonale di qua, di qua, di qua, di qua, di qua e in ciascuna di queste quattro posizioni provo a spostarmi lungo la tabella e vedere se le lettere che via via incontro coincidono per caso, per fortuna, con le lettere della mia parola che sto cercando. Ok? Quindi ho questi due livelli di ricerca. Il primo livello, quindi lo potrei, dicendo la parole, è cerca tutte le caselle in cui c'è la lettera iniziale e come faccio a cercare tutte le caselle in cui c'è la lettera iniziale? beh, itero sulla matrice con un solito doppio ciclo for che mi fa scandire le righe per ogni riga le colonne e faccio la stessa cosa che facevo con la print solo che anziché stampare vado a fare un controllo se la lettera che è presente nella griglia alla riga R, la colonna C, fosse per caso uguale alla prima lettera della parola. Quindi for R in length, length, length, griglia. For C in range length, griglia di 0. Cosa sto scrivendo qua? If uh, griglia di riga, colonna, fosse uguale alla prima lettera della parola che sto cercando, parola di 0 allora ho trovato la lettera iniziale, verifico se prosegue, se la parola prosegue, altrimenti non faccio nulla, altrimenti vado avanti con queste cicli for, provando tutte le R per C, righe per colonne, posizioni, e se arrivo alla fine di tutto che non ho trovato nulla, allora aveva ragione questa istruzione, return false, guarda, hai cercato dappertutto e non l'hai trovata, ok, allora non c'è. Quindi qui proviamo solo, per ora facciamo solo, eh, una, verifichiamo questa parte di codice, okay? quindi facciamo semplicemente una print in cui diciamo che abbiamo trovato una lettera parola di zero nella posizione riga colonna. Okay, quindi non facciamo la ricerca vera e propria, ma stiamo dicendo i punti da cui vorremmo iniziare, iniziare la ricerca, così verifichiamo di non aver fatto errori finora. Quindi io rifaccio riavviare il programma, scrivo la parola eh, lode e il programma mi dirà guarda, ho trovato una L nella posizione 3-3, quindi quarta riga, quarta colonna. E giustamente è questa qui. Poi vabbè. Ritorna falso, quindi stamperà ancora non esistente. Provo a mettere dado. La parola dado ovviamente non c'è. Però lui mi dice che ha trovato due D, una nella posizione 03, 3 l'altra nella posizione 11. Vediamo un po' se è vero. 03 vuol dire prima riga, quarta colonna. Giusto. 1-1 vuol dire seconda riga, seconda colonna. Giusto. Se scrivessi 8... Lui mi direbbe che le O sono nella posizione, sono 3 in questo caso, nella posizione 2-1, 2-2, 2-4, quindi tutte nella terza riga, nella posizione, nella colonna 1, quindi la seconda colonna, colonna 2, quindi la terza colonna, colonna 4, quindi la quinta colonna. Ok? Quindi la posizione di partenza l'abbiamo trovata. Eh, poi ovviamente questo codice oltre a fare questa frint non fa nulla, alla fine ritorna falso e quindi il programma principale stamperà non esistente, perché attenzione io non ho ancora trovato la parola, ho trovato solo l'iniziale della parola, adesso devo andare a cercare se questa parola continua, se prosegue. Allora Potrei farlo magari, a questo punto qui devo, cosa devo fare? Devo verificare se la parola prosegue. Come faccio a verificare se la parola prosegue? E devo spostarmi dalla posizione RC di una casella a destra, oppure una casella a sinistra, oppure una casella verso l'alto, e via via controllare confrontare no? eh, le successive lettere della parola. Eh, Posso... E questo purtroppo lo devo fare otto volte per ciascuna delle otto direzioni. Eh, allora, lo possiamo fare, io lo farei solo per ordine, lo farei in una funzione diversa, in una funzione separata, no? se non vi dispiace, se non vi confonde a troppo avere tante funzioni, ma in realtà semplifica. Eh, e quindi io mi chiederei se la parola continua ho verifico se la parola prosegue. Ok, allora mi fate una funzione parola prosegue. Quale parola? Questa parola, cercata in questa griglia, a partire dalla posizione riga colonna. Questa funzione parola prosegue, sa già che nella posizione riga colonna c'è la lettera iniziale, deve andare a vedere se prosegue in una direzione. Okay. Um, se questa funzione mi ritorna vero, vuol dire che l'ha trovato, allora io a, sua a mia volta potrò ritornare vero al mio chiamante, al main, dicendo guarda la parola è stata trovata, dalla posizione RC, se questa parola prosegue, ritorna falso, dice guarda non l'ho trovata, beh magari non l'ho trovata la prima posizione e lo troverà dalla seconda, perché magari ci sono più punti di partenza. Quindi io ho questo ciclo for, non lo interrompo, andrò comunque fino in fondo. Se però c'è una posizione rc in cui ho scoperto che la parola prosegue, allora questo return messo qui ovviamente mi interrompe la funzione, quindi interrompe i cicli for, esco immediatamente dalla funzione dicendo l'ho trovato. Quindi da questa funzione, ehm, cerca parola, posso uscire in due modi. O se ho trovato un proseguimento, un punto di partenza della della parola e poi anche ho verificato che prosegue fino in fondo allora esco dicendo l'ho trovata se invece dopo aver provato tutte le posizioni RC non ho trovato nessuna posizione in cui la parola potesse iniziare oppure se anche iniziava non potesse proseguire e allora dopo aver finito tutte le iterazioni esco con falso quindi io spero di poter uscire da questo lato qua ok um... Maddalena mi sta suggerendo di scrivere r più 1 e c 1 come stampa in realtà questa stampa qua non è la stampa per l'utente finale no? è ancora una stampa di debug interna nostra quindi mi sta benissimo usare l'indice di riga e l'indice di colonna chiaramente l'utente finale dovremmo dire la colonna 2 e non la colonna di indice 1 no? per non avere questi zeri. ma per il momento non ci stiamo ancora occupando diciamo così, dei messaggi da dare all'utente allora abbiamo delegato in questo caso questa funzione parola prosegue il lavoro da fare per cercare una parola all'interno di una griglia a partire da una certa posizione RC io sono obbligato a vedete che la griglia è una, è una variabile che ho creato nel main la devo passare alla cerca parola insieme alla parola e cerca parola riceve un riferimento alla griglia è un riferimento alla parola, e a sua volta deve passare queste informazioni parola e griglia alla funzione parola prosegue, qua sotto. E, la, altrimenti la funzione parola prosegue non avrebbe la minima idea di qual è la griglia in cui cercare o qual è la parola da ricercare, proprio perché ogni funzione può vedere solo le variabili che le vengono fornite come parametro. Quindi questa funzione non può vedere le variabili della funzione precedente o del main e quindi ogni volta dovrò passare alla funzione tutti i parametri di cui ha bisogno può sembrare un po' noioso all'inizio anche perché magari questa parola questa variabile la stiamo chiamando parola in tutte le funzioni quindi sembra che sia la stessa in realtà non è la stessa sono tante variabili diverse allora, come facciamo a capire se, una funzione, se la parola prosegue? proviamo a vedere magari prima verso destra cerca verso destra, ad esempio. Allora io potrei pensare no, di... Ehm, sono, supponiamo che sia la D, io sto cercando una parola, allora oh, so già che nella posizione RC c'è l'elemento, dovrò cercare a questo punto... Nelle caselle a destra, quindi dalla posizione riga-colonna devo incrementare di 1 la colonna ogni volta. E andrò a vedere la seconda lettera della parola. Ehm, si trova nella posizione a destra di una posizione rispetto alla, alla posizione di partenza? Se sì, vado avanti, se no, mi fermo, non l'ho trovata. Quindi, quello che posso fare è una cosa di questo genere. No? Devo ovviamente fare un ciclo in cui vado a prendere le singole lettere della parola e verificare se le trovo nelle posizioni giuste della griglia. Quindi posso dire, iniziamo dalla posizione I uguale 0 della parola, ok? indice nella parola iniziamo dalla posizione di partenza fatemelo chiamare R1C1 riga colonna uguale RC posizione di partenza nella griglia e Cosa faccio? Ripeto il controllo se la posizione, la lettera, la parola di è uguale alla griglia nella posizione R1C1. Li ho chiamati R1C1 per non sporcare le variabili RC perché poi mi servono dopo. Allora, se questa parola è uguale, devo andare avanti. Se questa cosa è diversa, invece, interrompo. Vuol dire che mi devo fermare, ok? E ogni volta, vai avanti, cosa vuol dire? Vuol dire che R1, eh, che C1, dovrà essere incrementato di 1. Cioè, mi sposto a destra. Quindi questo come lo posso scrivere semplicemente? Posso trasformarlo in un ciclo while. Qui ci vuole un doppio uguale uguale, scusate. I uguale più 1. E C1 uguale C1 più 1. Questa forse è la parte più complicata del programma. Io ho una posizione RC di partenza. Questa qua questa D, 1, 1 R uguale 1, C uguale 1 metto I uguale 0 quindi la prima lettera di dado della parola che sto cercando mi chiedo, la prima lettera della parola è uguale al valore nella griglia alla casella 1, 1? beh in realtà lo so già che è uguale perché ho chiamato questa funzione quando la prima lettera sapevo già che ci fosse però per semplicità Ripartiamo dall'inizio della stringa, anziché dal secondo carattere. Ricontrolliamo il primo carattere, pazienza. Se, se quell'uguaglianza è vera, bene, vado avanti. Vado avanti controllando il carattere successivo, quindi il carattere di posizione 1. Però non mi, non mi aspetto ovviamente che sia nella stessa posizione, mi aspetto che sia una colonna più a destra. Quindi incremento di 1 la posizione, il numero di colonna, mantenendo invariato il numero di riga, ok? Questo lo devo fare, quindi ogni volta che faccio un'iterazione riesco ad andare avanti perché? Ma perché questa uguaglianza è vera? Quindi perché sto trovando nella direzione in cui mi sposto proprio i vari pezzi della stringa che stavo cercando. Quando è che mi fermo? Mi fermo quando o trovo un carattere che non c'entra niente, oppure finisce la stringa, oppure sono fuori dalla matrice. No, perché qui, poiché RC ovviamente è dentro la matrice, ma poiché incremento la C, può darsi che dopo un po' esca fuori dalla matrice prima di finire la stringa. Allora, la condizione vera è questa. Poi te, devo aggiungere che ovviamente i sia minore della lunghezza della parola e devo anche aggiungere che c1 sia minore del numero di colonne della griglia. Magari per non scriverlo tutte le volte calcoliamoci qua numero di righe uguale ln di griglia e numero di colonne così anche più leggibile uguale ln di griglia di 0. quindi C1 deve essere minore del numero di colonne. Eh, magari mettiamo questi controlli prima, ecco, scusatemi. Allora, se sono ancora dentro la stringa e sono ancora dentro la tabella, all allora controllo il carattere. Ok? Eh, e vado avanti così eh, c'è una domanda di Andrea che mi dice cosa hai scritto questa riga R1C1 uguale RC è semplicemente un'assegnazione a, a, a tupla sto facendo R1 uguale R e C1 uguale C mm? solo per pigrizia l'ho scritto tutto in un'unica istruzione un'assegnazione multipla no? eh, è esattamente uguale a scrivere R1 uguale R e C1 uguale C l'abbiamo visto brevemente ieri quando vedevamo le, le tuple, si possono usare queste sintassi multiple per assegnare più variabili in un colpo solo. Ok, torniamo al nostro while. A questo while può uscire per vari motivi. Uscire perché questo è falso? Sono uscito dalla matrice? Pazienza. Uscire perché questo è falso? Ho trovato un carattere sbagliato? Pazienza oppure uscire perché questo è falso, e allora vuol dire che ho trovato la parola, perché ho esaurito tutte le lettere della parola senza mai uscire dalla matrice, senza mai ehm, eh, come dire, trovare una lettera sbagliata. Quindi se per caso qua I è uguale all'end di parola, cioè se sono uscito per colpa di I, allora l'ho trovato. Altrimenti, eh, no, non vuol dire che non c'è. E allora dovrò cercare verso il basso, verso l'alto, verso sinistra e in tutte le altre posizioni. Ehm, per ora stiamo cercando verso destra. Proviamo a provare questo programma solamente con le parole che troviamo scritte da sinistra verso destra. ok? Così proviamo a vedere se questo codice è giusto. Allora, stoppiamo il programma, lo facciamo ripartire. Allora, cerchiamo una parola, una parola facile, la K di una lettera sola. Ho trovato una K nella posizione 2,0. E poi finalmente mi dice trovata. Perché mi dice trovata? Perché questa funzione, parola prosegue, ha restituito true. Se io mettessi un'altra lettera che non c'è, tipo la y, non esistente, finisce lì. Ok, però una lettera sola è facile. Proviamo a mettere una parola di due lettere, ko. No, ko. K ko mi dice trovata me l'ha trovata proprio a partire dalla posizione 2.0, quindi questa qui. Se io avessi una parola più lunga, eh, anziché KO, KU, mi dice che la K nella posizione 2.0 l'ha trovata, ma poi è una parola inesistente, perché la K era a posto, ma la U dove si aspettava di trovare una U, dove questo controllo qui si aspettava di trovare una U nella posizione 2-1, colonna 2, riga 2, colonna 1, ehm, ha trovato invece una O, e quindi non è andata bene. Questo while è stato interrotto, ma I non è riuscito a raggiungere la lunghezza della parola, quindi non ha fatto tutti i confronti che doveva fare, e quindi esce. Ehm, proviamo un'altra... Eh... R -I -J, questa qui, vediamo se la trova. R I J la trova. Se io scrivessi invece una parola più lunga R -I -J, J di nuovo. E quindi nel cercarla cer rischierebbe di sforare dalla matrice. Lui dice che DR ce n'era quella nella posizione 1-2 ha cercato e non ha trovato poi c'era un'altra funzione un'altra R nella posizione 3.2 anche lì ha cercato e non ha trovato e alla fine non è esistente perché ovviamente quando il while si è fermato perché ha raggiunto il bordo della matrice la stringa non era ancora finita ok? Quindi noi andiamo avanti finché sono vere tutte queste condizioni, il caso fortunato è quello in cui sì, diventi falsa la prima condizione, cioè ho finito la stringa, prima che diventino false le altre due, cioè ho finito la matrice oppure ho trovato una lettera sbagliata. Eh, questa condizione I uguale a LEN parola è, no? eh, qui, questa, questo while va avanti con un end di tre condizioni. Quindi esce, ok, quando questa è falsa, oppure questa è falsa, oppure questa è falsa, okay? Se questa è falsa ho vinto, se questa è falsa ho perso, se questa è falsa ho perso. Allora, questo è il senso di questa istruzione qua alla riga 91. If I uguale l'en parola vuol dire che questa condizione era falsa. Ok? Questa condizione era falsa e quindi ho vinto. Quindi io, eh, questa if qua, mi sta chiedendo, mi sta dicendo, se io sono la riga 91, sono uscito dal while. Perché sono uscito dal while? Qual è la causa che mi ha fatto uscire dal while? Se la causa era questa, allora ho vinto, altrimenti avevo, non ho vinto e quindi devo andare avanti a cercare. Um mi chiedi la funzione stampa griglia, te la metto qua nella chat, anche se in realtà è molto semplice. Ok, qui abbiamo ricercato verso destra, adesso possiamo cercare verso sinistra, cerco verso sinistra se ovviamente ehm, non ho trovato, andando verso destra, posso cercare verso sinistra, e la ricerca verso sinistra sarà uguale, i uguale 0, Riparto da, riparto da capo, no? Eh, r1 uguale r, c1 uguale c, eh, while la stessa identica cosa, cioè identico, l'unica differenza è che mi sposto a sinistra, e quindi decremento il numero di colonna. Se lo trovo, ritorna vero. Quindi lo stesso identico meccanismo, riparto con i uguale a 0, riparto dall'inizio della stringa, riposiziono R1 e C1 nel carattere di partenza dove so che c'è la lettera iniziale della stringa, e vado avanti. Allora, il controllo che devo, devo solo fare attenzione è questo controllo qua, perché mentre prima controllavo che le colonne non fossero maggiori del numero di colonne, e quindi non uscissi dalla matrice verso destra, attenzione che qui sto andando a sinistra, quindi devo controllare che C1... Sia dunque maggiore o uguale a 0 cioè devo rimanere dentro la matrice quindi il C1 non può diventarmi negativo okay? se fosse C1 uguale a 0 va bene perché vuol dire che sono sulla colonna sinistra della matrice ma se diventa negativo non va bene quindi devo fare attenzione a controllare il margine della matrice verso cui mi sto rischi rischiando di schiantare. Quindi in questo caso adesso dovremmo poter trovare anche delle parole che, san che sono da destra verso sinistra, quindi ad esempio la, la parola eh, IR. La parola di L è stata trovata partendo dalla posizione 1-3, vedete che c'è la I e la R era a sinistra. IJ me la trova cercandola verso destra. NOO è una parola che io potrei cercare da qui ma non la trovo andando verso destra, mentre andando verso sinistra invece la troverei. aspetta un attimo cosa ho fatto, no invio, ok me la trova, quindi adesso mi trovo a tutte le parole andando a vedere a sinistra o a destra, a questo punto è una questione di pazienza, eh, verso l'alto, allora verso l'alto cosa cambia? Che dovrò decrementare il numero di riga, non il numero di colonna, in alto, e controllare che il numero di riga sia maggiore di 0. Oppure poi posso controllare verso il basso, in cui eh, incremento il numero di riga e controllo che il numero di righe sia minore del numero di righe. Minore di numero di righe. E poi ho altre quattro casi che sono le quattro diagonali. Eh, vabbè, ci vuole pazienza. Quindi cerca verso, quali sono i diagonali? In alto a destra. Alto, a destra. Allora, per andare in alto a destra dovrò, eh, destra vuol dire che aumento le colonne, in alto vuol dire che diminuisco le riga. Quindi le righe meno 1, colonna uguale C1, uguale colonna più 1. In alto, a destra. Ovviamente devo fare attenzione che andando in alto il numero di riga sia sempre positivo e andando a destra il numero di colonna sia sempre minore del numero di colonne. Qui aggiungo una condizione in più, ovviamente, perché sto cambiando contemporaneamente la riga colonna. C1 minore di numero di colonne. Alto destra, alto sinistra. In alto sinistra decremento la colonna anziché incrementarla e ovviamente la colonna dovrò confrontarla con 0, C1 maggiore o uguale 0 e poi non ancora 2, l'abbiamo quasi finito, quindi in basso a sinistra e in basso a destra, quindi al posto di alto mettiamo basso, quindi abbiamo basso, eh, Allora, abbiamo, ah, mi stavo perdendo, allora alto a destra, alto a sinistra, basso a destra, Basso destra vuol dire che la, la riga la incremento e quindi dovrò controllare che la riga sia minore del numero di righe e basso, basso sinistra anche qua, eh, de basso vuol dire aumento la riga, qui facissimo confondersi, vuol dire che la riga R1 sia minore del numero di righe. In tutti gli altri casi, qui mi manca ancora l'ultimo caso, in cui ritorna falso. Cioè, se, se in una di queste otto condizioni eh, trova qualcosa, allora ritorna vero. Se nessuna di queste ritornasse vero, allora la mia funzione ritornerà falso. Dicendo non l'ho trovato in nessuna delle direzioni. Allora, io mi sono accorto, mentre lo facevo, che era un'operazione molto noiosa di copia e incolla, noiosa ma richiede anche attenzione al dettaglio perché se sbaglio una, una condizione poi non me lo trova più questo blocco qua di istruzioni mi verrebbe voglia fortemente di metterlo dentro una funzione no? dentro una funzioncina che faccia questo lavoro qui così almeno il mio codice diventa molto più semplice anziché avere copia e incolla questa funzione che riceva magari come parametro questi più 1 e meno 1 che cambiano ogni volta e quindi dico, senti, vai in questa direzione, vai in quest'altra direzione la chiamo otto volte con, degli, con due parametri in più che sono gli offset. No? L'offset di riga più 1, 0 meno 1, o l'offset di colonna più 1, 0 meno 1. Quindi sarebbe stato forse più compatto. Però abbiamo cominciato a scriverla qua. Volendo si può no? rimaneggiare il codice, come si dice in Deggo, rifattorizzare in modo da spostare dentro la funzione. Ehm, allora, proviamo solo il codice un attimo, poi lo condividiamo perché vorrei prima vedere che funziona. Allora, la nostra famosa lode che cercavamo, chissà se ce la trova, ce l'ha trovata. Loda invece non me la dovrebbe trovare, in alto a sinistra, cerchiamo qualcosa che ricerchi in basso a destra, QOI, QOI, l'ha trovata, partiva da qua, va in alto a destra, chiaro che bisogna fare un po' di prove nelle varie direzioni e soprattutto non beccarsi mai un'eccezione del tipo index out of range perché magari abbiamo incrementato una variabile troppo o troppo poco. E qui chiudiamo. Parola invio. Dai, bravo. E finisce. Quindi io adesso vi posso buttare nella chat così all'istante il codice che abbiamo scritto finora che dovrebbe essere praticamente completo, eh, a parte le print che bisogna mettere a posto. E... Questo codice di fatto è un esempio di un codice di ricerca. No? Ieri abbiamo parlato della ricerca lineare in una lista. Questa è una ricerca lineare un po' più complicata perché sto... Cercando in parallelo all'interno di una stringa, cioè controllando il contenuto control di una stringa col contenuto di una tabella, e questa tabella devo capire se mi sto spostando in una direzione piuttosto che in un'altra. Questo è particolarmente noioso perché devo cercare nelle otto direzioni separatamente, prima in una, poi l'altra, poi l'altra direzione ancora. Però è una generalizzazione, una complicazione, se volete, dell'idea della ricerca lineare. Eh, nella ricerca lineare avremmo anche potuto scrivere avere una variabile un flag, non avrebbe logica trovato dico se, se questo è diverso non, allora trovato diventa falso e allora puoi usare il trovato per controllare il ciclo while io l'ho diciamo, scritto in questo modo eh, perché cioè, così mi è, è venuta in mente per prima questa forma però sono tutte varianti dello stesso algoritmo di ricerca parto da una posizione, incremento l'indice e vado avanti fino a quando non trovo ciò che sto cercando Qui in questo caso sto cercando se mai diventa falsa questa condizione, perché mi fermo quando questa diventa falsa, è un po' il contrario, cercavamo gli elementi maggiori di 100, okay? qui stiamo cercando gli elementi che sono diversi, perché sono quelli che mi farebbero dire non l'ho trovata, finché li vedo uguale non lo so, devo andare avanti e se riesco ad arrivare fino in fondo dico che l'ho trovata, se riesco ad arrivare fino in fondo è questo uguale all'end di parola. ripulisco poi un attimo questo codice l'ho riformato e poi ve lo pubblico bene diciamo, anche sul sito del corso eh, voi se volete provare a guardarlo vi, vi posso condividere anche un'altra versione che ho fatto ieri molto più compatta un pochino più avanzata come codice quindi usa qualche scorciatoia in più di python che però era diciamo, una cinquantina di righe quindi Meno della, metà di questo programma qua proprio perché usava delle funzioni, usava in più delle funzioni eh, anziché ripetere con copia e incolla diciamo, più volte la stessa cosa no? perché si può effettivamente avere una soluzione anche più semplice e più compatta ma l'algoritmo, l'idea è, è sempre la stessa e mi ricordo che il cuore dell'algoritmo è questo il mio ragionamento è stato spezzo la ricerca in due fasi prima fase cerco la lettera iniziale la posizione della lettera iniziale e quindi cerco tutte le caselle quali contengono esattamente la lettera iniziale della mia parola e sono queste tre righe la seconda metà del ragionamento è partendo da quella, eh, da quella posizione vedo se la parola può proseguire nelle otto direzioni e qua ci siamo un pochino impelagati, nel senso che cercare questa prosecuzione della parola è un compito abbastanza noioso, perché devo andare a verificare ciascuna delle otto direzioni separatamente. Ci, abbiamo, ci siamo impegnati un pochino di più sulla prima direzione, che era quella verso destra, che abbiamo cercato di capire meglio, quindi quello, il mio consiglio che vi do è che se non avete capito bene il tutto, concentratevi solo su questa parte di codice qua. Cioè... Risolvete l'esercizio in cui la parola dovete cercarla solo in una direzione, ad esempio verso destra, o ad esempio verso sinistra, solo una direzione fate. Se riuscite a, a risolvere una direzione capendolo bene, allora è facile poi, sebbene noioso, è facile generalizzarlo alle altre direzioni. Quindi se avete avuto difficoltà nel seguire questa cosa o nel pensarla, il consiglio forte che vi do è fatelo partendo da una direzione sola e fatelo funzionare. Ok? l'altra cosa che vi dico negli ultimi 30 secondi che mi rimangono sono eh, se noi non avessimo iniziato a fare dei piccoli pezzi di programma provarli e poi aggiungere e poi riprovarli e poi aggiungere andando avanti in modo incrementale non ce l'avremmo mai fatta ok? a risolvere questo esercizio perché avremmo scritto 100 righe di codice fai run e si pianta non funziona e ti perdi quindi veramente questa disciplina del tipo scrivo un piccolo pezzettino ragiono sulla struttura generale e poi, ok, adesso implemento questa funzione ignoro il resto, implemento l'altra funzione ignoro il pezzo di prima, eccetera e ogni volta provo, testo faccio delle prove è l'unico modo per poter arrivare alla fine diciamo così correttamente perché magari tanti piccoli problemini per strada ce ne, ce li abbiamo trovati e li abbiamo risolti e quindi non, non scrivete mai 20 righe di codice senza provare il programma, scrivetene 5, poi lo provate, poi ne aggiungete altre 5 e così via. Perché altrimenti eh, state introducendo troppo codice che può avere troppi errori e diventa molto difficile poi ricercarli. Ok, eh, siamo riusciti nel tempo a concludere l'esercizio, ovviamente. Eh, lo, lo potete meditare, eh, rispondo al volo alla domanda di Brando, perché se io non mi chiedo a cosa serve questa istruzione main qua in fondo, questa istruzione main serve per chiamare la funzione main che è qua all'inizio. Quindi io eh, l'abbiamo eh, si sì, l'abbiamo la volta scorsa, ma poi nel laboratorio di lunedì eh, è comodo avere tutto il codice del programma dentro varie funzioni. Quindi queste, questo è il programma principale, okay? l'avrei potuto mettere in fondo fuori da ogni funzione. Però avrei avuto qualche problema perché, a parte che era in fondo, quindi è difficile da vedere e eh, da trovare, eh, ma poi i nomi di queste variabili, griglia, parola, eccetera, essendo fuori dalle funzioni, sarebbero risultate visibili a tutte le funzioni. Ed è una cosa che preferiamo non fare. Allora, come diciamo, regola generale, anche il programma principale lo metto dentro una funzione così rimane isolato, le sue variabili rimangono isolate. Però ovviamente questa funzione la dovrò chiamare prima o poi, perché altrimenti il programma non parte e non fa nulla. E la chiamo come ultima e devo dire unica istruzione del programma che è fuori dalle funzioni stesse. Non è obbligatorio, è un modo di organizzare il codice. Anche il programma principale, anziché scriverlo qua sotto direttamente, lo metto dentro una funzione e qua sotto chiamo solamente quella funzione lì. Ok. Altri dubbi dell'ultimo secondo? Ok, allora vi posso salutare e ci rivediamo alla settimana prossima in cui i laboratori cercheremo di organizzarli nuovamente come questa settimana. Spero che siano, li abbiate trovati utili per chi ha diciamo partecipato o alla correzione del mattino o alla consulenza del pomeriggio. Mm. Ma ci risentiamo chiaramente con i dettagli sul canale Slack. Grazie e buon appetito a tutti.